Sono Marina e lavoro all'Hotel Garden Sea di Caorle e oggi abbiamo preparato una cheesecake alle carote e ci siamo aiutati con il forno zico um, usando i, i vari metodi di cottura. Abbiamo usato il, il dry force per aiutarci a fare la meringa al muscovado che crea una pressione all'interno della camera spingendo esternamente l'umidità all'interno, di conseguenza diminuendo i tempi della, della e di conseguenza di impresa nel cittadino.